Host 2017, oggi è il turno di un grande panificatore, si tratta di Nicola Trenting, lui lavora a Cittadella in provincia di Padova, è una persona che ha inventato la bellezza di 40 tipi di pane e oggi ci insegnerà come lavorare con il pane. Oggi abbiamo presentato, abbiamo fatto la rigenerazione di due tipi di pane, un falbo e un sauro. Il falbo è un pane fatto con una farina tipo 1 macinata a pietra, il sauro è fatto con una farina integrale, sempre macinata a pietra, tutte e due farine prodotte nel nord-est, l'Italia, entrambi eh, utilizzato il lievito madre. Come attrezzatura abbiamo usato il forno, il Cosmo, il Cosmo, che è il forno, il forno della Gico e Abbiamo utilizzato questo forno perché abbiamo la necessità di mantenere una certa percentuale di umidità all'interno del pane e avere anche una costanza nella temperatura, che mi rimanga la temperatura stabile per quanto riguarda la rigenerazione del pane.